Ciao a tutti, oggi prepareremo la Cresce al formaggio, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 3-4 ore per la lievitazione. Gli ingredienti sono uova, latte, farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, lievito, zucchero, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, olio, sale, pepe, formaggio tagliato a dadini e burro. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo il burro, le uova, la farina di tipo 0, la farina di tipo manidobba, il sale, il pepe l'olio, il pecorino e il parmigiano. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Adesso azioniamo il bimbi per 5 minuti in modalità spega. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Adesso lo allargheremo. Mettiamo il formaggio. e lavoriamolo un po' con le mani formiamo una palla e posizioniamolo su uno stampo per panettone Facciamo lievitare in forno spento per almeno 3-4 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal forno. Adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 150 gradi per 30 minuti. Alzeremo la temperatura del forno a 180 gradi e lo cuoceremo per altri 20 minuti. La cresce è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. Crescia il formaggio. Grazie e alla prossima ricetta!